Ciao, oggi vi presento la squadra degli assessori che costituiranno la giunta del Movimento 5 Stelle Roma. Venite a conoscerli. Questa è la porta sulla quale si apre la sala delle bandiere, la sala dove normalmente si svolgono le riunioni di giunta. Ciao ragazzi! Vorrei che faceste una piccola presentazione di voi, nome e assessori per tutte le persone che ci seguono. Vogliamo iniziare? Prego! Dal vice sindaco. Sono Daniele Frongia, mi occuperò di sport e di accessibilità. Sono Marcello Minenna, mi occuperò del bilancio, del patrimonio e del riassetto delle partecipate. Adriana Meroni, assessorato al sviluppo economico e turismo. Paolo Berdini, urbanistica e lavori pubblici. Sono Paola Muraro, mi occuperò di sostenibilità ambientale. Sono Linda Meleu, eh, mi occuperò dell'assessorato per la città in movimento. Salve, Laura Baldassarre, mi occuperò di persona, di scuola e di comunità solidale. Sono Luca Bergamo e mi occuperò di cultura. Flavia Marzano, Roma semplice, trasparenza. Questa è la mia squadra, sono cittadini, persone che vogliono dedicare il loro tempo per far rinascere questa città. Ricordiamoci sempre da dove siamo venuti, continuiamo a scendere per la città, questo è quello che ci chiedono i romani e noi lo faremo. Ciao, a presto!